Questa è una Smart del 2001, e doveva essere rottamata, mi è stata regalata da un privato e, tramite un amico che ha comprato la macchina nuova, non sapeva più che farsene di questa Smart e ha deciso di regalarmela. Per cui io inizierò questa ristrutturazione totale, verniciando tutta la macchina e rimettendo a posto il motore. Allora, la Smart presenta i seguenti difetti. Questa parte di carrozzeria, questo sportello è completamente spaccato da qua a qua quindi o va sostituito o va staccato. gli interni sono decrepiti completamente andati le guarnizioni mangiate dai topi come potete vedere veramente dirty nesty non c'è una parte decente io vorrei anche rifodrare i sedili in pelle capirò il colore eh. Questa parte è veramente carta vetrata, male malissimo. Eh, qui idem spaccato il passaruota, spaccato il paraurti, manca un parafango, cofano spaccato, cofano spaccato il motore è a pezzi non riesce neanche a sorpassare i 90 km orari e i fari sono gialli la scritta Passion anch'essa è una carta vetrata con una grana 240 Madre. che fare? ne ristrutturo? ne rivernicio? se sì, che colore fare? consigliatemi anche voi uh, cerchi cerchi in buono stato come in buono stato ecco qui c'è una bella sgrugnata ma. li posso riverniciare anche loro bel lavoro anche lungo va rifatta tutta vediamo va bene guarda quando serve in questo caso serve Buongiorno, buongiorno, sono stato adesso lo sfascia sfasciacarrozze dell'Olimpica. Di, di Colpo di fortuna, ho trovato insieme a mio figlio Nanni il paraurti, i fianchetti Fender destro e sinistro, lo sportello, ho comprato tutta roba nuova che è di colore nero ma vernicerò no blu e, e ho anche fatto il diciamo, restyling dei faretti di quelli modello, dal modello dal 2001 al 2003-2004. Saluta Nanni! Abbiamo caricato tutto in macchina, abbiamo avuto una botta di fortuna perché questo sfascia carrozze, diciamo, chiude domani, poi vanno in ferie, siamo a metà agosto e, e si comincia la lavorare. La rimozione degli adesivi è stata effettuata con tre grane, dalla 120 alla 320, intermedio alla 240 ed è venuto bene. Eh, invece nella fase successiva, ehm, eccola qui, questa esattamente questa qui, c'è la, la carteggiatura del, dell'unotto posteriore. E qui va fatto 500, poi 800, 1200 bagnata. 2000, 3000, 6000 con pound e polish, dentro e fuori poi si passa al trasparente, tornano come nuovi in questo primo video vedremo la carteggiatura da 500 a mano e 800 con platorello nei prossimi video invece vedremo come si termina il lavoro dell'unotto Queste sono le ultime immagini del primo video, eh, rimozione paraurti, e eh, nulla, qui c'è un amico che mi è venuto a trovare, che sta bevendo una birra, mentre io con il plastic spot riparo la in carrozzeria in plastica del baule posteriore. Ok, ci vediamo nel prossimo episodio.